Si nasconde sempre, ma dove sei? Dai, eccola. Allora, come ti ho già anticipato, volevo andare a trovare oh, la nonna, no? ma la nonna non sta bene. Anastasia, sì, avevamo io, pensato, io, io, anzi, io, io l'ho pensato. Io, io. Dillo no, pure. Allora, che oggi un sono 24 ore sul divano? Sì, visto che allora. Abbiamo solo i secondi per prendere il cibo, non ci possiamo stare da lì. Però una cosa, se ti scappa la pipì, non la, non la puoi fare, però te, te la puoi fare addosso esatto soprattutto te la puoi fare addosso <ride> allora quale occasione migliore Vanessa eh, di oggi che non hai compiti da fare per domani io sono commossa da questa notizia mi viene quasi da piangere perché domani è venerdì e non devi studiare nulla <ride> asciugatevi le lacrime dalla gioia quindi andiamo a casa so. e faremo 24 ore dove? sul divano cosa si fare? cosa si fare? Sai distruggere la cintura di sicurezza, amore, ma brava! Cosa fai, amore? L'hai incastrata, amore? È, è al contrario, è tutta storta! Eh sì, secondo me sì! Ecco, cosa fai? Adesso perché la amore E adesso l'hai incastrata? E adesso l'hai rotta! E adesso ti arrabbio! Cosa hai fatto? Un disastro. Cosa pensava di fare? No, eh, ho capito che volevi tirarla, ma amore, ma adesso riesci a metterla? Anastasia, cosa stai combinando? Distruggiamo, devi distruggere anche l'altra. Possiamo andare a casa così non mi distruggi tutta l'auto? Sì. Grazie. Allora, bimbe, siamo tornate a casa. Vanessa, io ti dico che hai. Pochissimi minuti per prendere tutto quello che ti serve allora, per 50. mangiare, dopodiché, non avrete più tempo e non potete più scendere dal divano. Vabbè, non puoi fare così. Allora, siete appena tornati a scuola. Se dovete andare in bagno, andate adesso. Cioè, ma... No, no, vieni qua, vieni qua, lo do io il via. Vai in bagno, lavati le mani e sposta le scarpe da lì. Capriamo. Ragazzi, è arrivata si vede ragazzi. ragazzi allora mi tolgo un attimo il cappotto perché non l'ho ancora tolto e inizia il countdown Ok. allora Vanessa devi andare in bagno yeah. ok vai Vai adesso o mai più Anastasia non ti ho dato il via per prendere le cose da mangiare prima ti ho detto vai in bagno a lavarti le mani poi togliti il grembiule ma allora, ci siete? No. Siete pronte? Siete state in bagno? Vi siete lavate le mani? Avete fatto pipì? Avete un solo minuto di tempo per prendere tutto ciò che vi può servire... Per stare in 24 ore sul divano. Via! Mi raccomando, ragazze, non solo cibo, è eh, anche da bere e anche qualcos'altro perché è severamente vietato guardare la TV. <ride> hai capito che non c'è solo il cibo poi chiudetelo il frigorifero appena potete ah guardate che ho messo nel frigorifero stamattina due bottigliette di estate in quello grigio nell'altro vai vai Anastasia anche per disegnare e colorare io te lo dico eh perché non c'è soltanto il cibo c'è anche la noia che poi subentrerà va bene? va bene Una è per te e una è per tua sorella Anastasia vicino al divano perché tu dal divano non ti puoi muovere ok? Madonna. Credo che ti possano passare Tu Vanessa per spezzare la noia cosa pensi di fare? Ok Ok ragazzi, io penso che il tempo sia scaduto no, Sì sì sì no, no. Ma cosa no? Cosa no? no Siedetevi no, no. Allora conto fino a 10 al contrario 10 9 8 7 6 5 4 3 2 Vanessa 1 sei già squalificata 0 Stop Non potete stare sedute qua per terra Dovete stare sul divano Ti ho detto Siediti immediatamente sul divano il primo che mette un piede per terra tipo questi è squalificato buon divertimento non si può buon divertimento ci sono i giochi di società tra sorelle ce ne sono tantissimi che si possono fare buona merenda L'hai preso tu non per non lei. Boh, caduti non per non terra. Non Vediamo non è se riuscite. Ma scusa, ma non ne hai presi due tu prima? E io pensavo che la stella fosse. Lo bevete, bevete insieme. Tu cosa stai facendo? Vedo. No, io dai, non posso aiutarvi. Bene, dai. Tu quelli li mangia secco? Anastasia! Poi basta, eh? Ok? Se vi cade qualcosa la lasciate per terra. Sì. Non hai portato niente da bere, verrai quello che ha preso tua sorella perché... Ma ah, mio, però ne puoi avere... vedere le cannucce almeno. Va bene, le cannucce sì. Ecco le cannucce. Però io per cosa bene, anche queste. Sì, se pensate di sopravvivere fino a stanotte soltanto con queste cose va bene, perché no? E' domani mattina. E' eh, domani andiamo mattina. andiamo a andare a scuola. Eh, sarà difficile. Intanto vediamo se riuscite a vincere tutte sì, e due. Sì a restare veramente sul divano io ho dei dubbi perché la pazienza sì. ha un limite sono sempre, se ti va bene va bene Però anche, ma ti perché io mi alzo solo per giocare beh certo <ride> ma visto che non potrai giocare ma no in teoria ci, si, ci sono anche degli altri fabbisogni importanti andare in bagno ma prendo il mio caricatore? no il mio eh no tesoro allora eh. se ti prendo le cose io eh. Non... Mi è falso di vedere un piede al di sotto del divano Sei sicurissima? Sicura, sicura, sicura Stai molto attenta dove metti quel piede eh? Anche tu, dove eh? tu, tu, tu ce l'hai? Eh, eh, eh. male che sei corto e non ci arrivi Tira sul piedino eh! Ti squalifico eh? A mo' di yoga ragazzi, a mo' di yoga Dai Come è andata oggi a scuola? Mi Bene Bene Vane? Hai fatto la verifica? Hai fatto la verifica delle frazioni? No, facilissimo. Ma l'hai fatta perché ho visto sul registro? Era facile? perché cosa c'è scritto. Non ho capito, poi te lo farò vedere. C'è scritto che l'hai fatta ma non c'è scritto una votazione. Una cosa. E te l'ha già corretta la maestra? Non lo sai dove stai andando? Anastasia forse no no no allora Anastasia ascoltami ascoltami la challenge è sul divano ok non è da nessuna parte parte no tu devi no tu quello che Anastasia è squalificata brava Vanessa hai vinto la cassa posa immediatamente quei fogli allora mi, all allora mi sì. Allora, ascoltami Ascoltatemi tutti e due Avevate un minuto di tempo per prendere le cose Basta, quello che non è stato preso Non si può più prendere Lo spiego per l'ultima volta Dopodiché io vi licen... Vi... Licenzio Elimino dalla challenge Sì, vi licenzio, vi licenzio Così non vi vedo più Va bene Brava Non ridere mentre mangi Ok Bene Oh, stasera poi vi porto la cena, ok? Cosa? Non lo so, cosa vorreste mangiare per cena stasera? E se il gatto viene si mangia tutto? Eh, non so, non vorrà viaggio. dire che... No, il gatto non deve mangiare mm -hmm. le cose che mangiamo noi, lo sai. Mamma, ma se il gatto viene dalla posizione, possiamo prendere in braccio e speneri qua? Sì? Certo, basta che non scendi dal divano, puoi, far... puoi prendere in braccio anche me se vuoi. <ride> anche... <ride> se ci riesci soprattutto. <ride> Dove l'hai trovato quel telefono? È a zero Come a zero? Sì. È mio quel telefono Dove era? Sul divano? Sì È a zero? Quindi tra un po' si spegne È riuscita a fare una partitina una sola? No No? Vanessa puoi anche prendere la bottiglia in mano e bere normalmente eh? Come procede? Tutto bene? Io nel frattempo sono andata a portare la pappa al gatto Siete scese dal divano? No Siete sicure? Sì Perché ridi? Sei allegra? Sì <ride> Okay. Che, ma ragazzi un tovagliolo potevate anche portarlo eh, per pulirvi, non so, quello che si fa solitamente io non l'ho no, non l'hai portato no, è qua ah l'hai portato? allora si, sì, posso scaldarcelo va bene, e tu invece? fruttina tu e la fruttina? l'hai portata? io non sei lui va bene, vado io? ma la vuoi adesso? Ancora, hai ancora la, in bocca la crostatina e vuoi la fruttina rispondimi no adesso ah ma tu l'hai preso il cucchiaino brava Grazie. tu lo mangi con le dita No, <ride> come faremo adesso a mangiarlo Perché eh con la cannuccia te lo scaldo talmente tanto che lo faccio diventare liquido strabollente e tu con la cannuccia lo bevi ho disegno io Glielo mm. disegni tu se no no con questo prendi così e lo mangi Ah, tu su ciuppa ciuppa ti sei portato? No, sì, io sì. alla Ah, uh -huh. va bene. No, ok, bene. vado un attimino in bagno e torno subito. Ragazzi, ciao! Mi raccomando, sto per andare in bagno, punterò la telecamera e voi mi dovrete scrivere nei commenti se una delle due, per caso, si alza dal divano, va bene? Grazie perché non mi fido mica tanto io di queste due soprattutto di una delle due sì. okay, ragazzi io sto andando in bagno e voi dovete sì, controllare Vanessa e Anastasia. Anastasia mi raccomando aspettate che ve le zoom un pochino eccole qua eccole qua ciao ciao <ride> guardate che si vede tutto eh sto registrando, arrivo subito Sì. La gala Eh, perché sì. Voi parlate con i vostri fan, vedetevi come è andata a scuola. E per caso vincerà Anastasia Questa challenge Vorrà dire che invece verrà eliminata Non capito cos'è che hai detto Quindi ti sei alzata Non si può alzarsi La coperta allora, era sul divano Era sul divano Perché adesso è qua per terra L'ho spostata io non me lo ricordo e Adesso me lo alzare Allora l'ultima volta che volte, mi alzano tre volte ma quali tre volte? Tu hai già, sei già a meno uno No, tre No, tu sei non a meno te. uno Tu sei a meno uno E quindi Vanessa è avvantaggiata rispetto a te Ok? Comunque non esiste Anastasia Per me hai perso tu Hai perso la sfida no! Sì, hai perso no. la sfida Non ti dovevi alzare Il gioco consisteva in questo Quindi poi aspetterò che i nostri cucciolotti ci scrivono Se tu ti sei alzata davvero Va bene? Allora, Anastasia, non ti sei portata nemmeno un tovagliolo e sei già sporca di cioccolato? Non lo a immaginare alla fine di questa challenge con tutto quello che tu mangerai. Questo sarà il nostro. Tino. Come sarà conciata la tua bocca? Brava, chiudi il tè perché altrimenti cade per terra, ne sono sicura. Brava, hai acquistato un punto. Dai, Grazie. prego, cosa mangi amore la fruttina? No, lascio per dopo. Lasci preso. per dopo tu, eh? Vanessa, guardate. Vanessa l'ha presa solo io, invece io l'ho preso uno per me uno per Vanessa. Che per brava me. che sei. Che sei buona tu. Va bene, Vanessa, tu volevi l'omogenizzato? Non è tu sì. <ride> Guarda che ti tengo sotto controllo. ma no, eh. ma, non ho preso... ma quanti ce ne sono qua? Due, uno? Eh? Lo volevi anche tu, amore? Non lo so. Oh, tua sorella non ti pensa mai togli il cellulare vanessa no no, no togli il cellulare mm, eh, va bene vieni amore eh, è mia allora, lo vuoi? Sì. mi devi dare il telefono sì. nelle regole del gioco non c'è il telefono un po' come essere al grande fratello che non c'è il telefono cavallo. come? Eh, cavallo e cavallo è ti piace è buono cavallo vero amore grande No, non è un'altra cosa, sì, è, una... è una sfida anche quella. Sì, va Allora bella, Vanessa, bella. se non togli il telefono tra 3, 2, 1. Bella, bella, bella. Perdi un punto anche tu. Sì. E io ce l'ho uno. Beh, posso arrivare tra l'altro colore? Non, non so quanto ci vuole. Adesso, praticamente. Che colore è? Azzurro. Va bene, solo perché mi piace il colore. che buola adesso. Visto che non vi posso guardare e mangiare senza pulirvi la bocca Vi ho portato i tovaglioli Prendi Leani E tieni il tuo omogenizzato Io vitello Ok allora, Perché hai preso in tre? Eh, vabbè uno in più okay. Allora dopo di questo avete terminato la merenda Giusto? Bene. Vanessa senti la tua merenda è una Allora ci stai cenando tu non stai facendo Bene. merenda Basta io dopo Hai dopo mangiato la tostatina con il latte ho Hai mangiato questo man eh, fai qualcos'altro perché secondo me questa è la dimostrazione ragazzi di quando vi dico che quando escono da scuola si sì, mangiano il mondo. Ok, finalmente Anastasia non mangia più. Le maracca? Queste maracca se le fate a scuola? Facciamo vedere come le fate Allora, allora, questo è quello dell'obecto. Certo. Lo mangiate, è... lo mangiate lo capite. Poi dentro <ride> c'è la faffina. Ah, c'è la pastina. Sì, e i bastoncini cioè, e questo, No, questi sono due cucchiaini. Di legno. Li abbiamo colorati e poi li abbiamo attaccati anche dentro. A Io ho fatto A per, per capire che questo ha ah, Sei l'unica che inizia con la a scuola? Anche meglio. A, eh, meglio. Eh, giusto. Eh. Va bene, bellissimo. Cos'altro facciamo adesso? Cosa vuoi fare? Disegnare? Non mettere giù i piedini, eh? No, faccio così. Allora, poi quando avete finito me lo dite Che io vi tolgo tutto questo schifo Che c'è sul tavolo dire, abbiamo rimasto, Così se vuoi disegnare rimasto. Puoi farlo Allora posso ritirare bambini Dove stai andando tu? Guarda che tu sei al di fuori del divano il divano mm. Sì ho capito Però tu devi stare con le cose all'interno del divano Quindi se il gatto Mi ti... leggo il libro Brava Cosa ti ha fatto? Ti ha calpestata? Ciao. Ti ha dato un calcio? Ciao Volontariamente? Mamma mi preparo un panino già pronto là Un panino? Sì Che panino vuoi? Quello là Ma dove? Là È la cucina. Nella cucina Guarda Gasper Che no. ti guarda Gasper Tu sei l'unico che può mettere le zampe per terra <ride> e non perderai mai Hai mangiato Gasper? Che non stai più mangiando niente? No che posizione ha assunto Gasper Vediamo un po' mm. Allora ragazze Io sparecchio qui perché Più tardi vi preparo la cena Mi raccomando Non avete idea delle cose Che ho ritirato dal tavolino Credevate di morire di fame Perché c'era il mondo cosa stai facendo Ah che bello Stai facendo un disegno mm -hmm. Bello Interessante È un gufo una civetta Sì si sì, fallo bello brava allora bimbe vado un attimo a fare una cosa e torno subito ok mm -hmm. mi posso fidare o devo puntare di nuovo la telecamera mi puoi fidare One hour later. bimbe bimbe ma vi siete addormentate guarda questa mamma mia bimbe è ora di cena ehi vanessa Anastasia, dai sveglia Volete farla la cena? Eh? Avete fame? Dai, dobbiamo cenare, eh? Bravi che siete ancora sul divano. Guarda che cadi, cadi, perdi, perdi, perdi. Sì. Stai cadendo. Ani, tira via quella maschera. Vane, hai fame? Sì. Cosa vorresti mangiare? Bistecca impanata? La pasta? La pasta. Con che cosa? Col tonno? Con il formaggino. Pastina e formaggino? Io, io pasta e tonno. Tu? Pasta Pasta e tonno? Passe tonno. Ok, vi preparo la cena. Allora, tirati su un attimo. Dopo la cena, bambine, sarebbe ora di andare a lavarsi e andare a nanna. Quindi e se. Come facciamo? Eh. Il pigiama non ce li va a prendere te. No. Dopo la cena eh, la challenge finisce, siete state bravissime e eh, dalle 4 che giriamo sono le 8 di sera. Ma vediamo domani. Domani basta, domani un'altra challenge, va bene? Ragazzi vi piacciono le challenge? Volete che le facciamo ancora? Bravi, scrivetelo nei commenti se vi piacciono, scriveteci anche quale challenge vorreste vedere, giusto? Sì. Ce ne sono tantissime. Allora vi vado a preparare la pasta e poi la sfida finisce Guardate. qua. Va bene? Comunque siete state bravissime, devo solo controllare e vedere cosa mi scrivono i nostri cucciolotti, eh? Però io prima mi sono alzata solo per prendere la coperta. Eh, lo so, amore, però non no, bisogna alzarti. No, no, non male. A few moments later. Ok, Anastasia. Adesso vi porto anche da bere e i tovagliolini. Siete sul divano? Siete scese? Perché vedere? Ride? <ride> Deve <Mi fa> ridere <ride> Sei sicura? Sì ho una faccia da pagliaccio Faccio state <ride> <ride> attente che io vi tengo sotto controllo eh? vi ho viste eh. ah. piatto vieni a me ok Vane è pronta anche la tua adesso vi porto da bere ce l'avete usate quella? Sì. vi porto il tovagliolo sì. perché ridi? <ride> ogni volta che mi vedi tu me la, non me la racconti più ho la faccia da pagliaccio tu non fai finta di niente ti leghi i capelli eh? allora così non ti lanci la pasta addosso uno e due dai mangia eh. ok tovagliolo uno e tovagliolo 2, dai, mangiate buon appetito! Mangiate e quando finite di mangiare, vediamo chi è il vincitore, ok? okay. Allora, eh sì, buonanotte <ride> mi prendete sempre in giro? Ma avete mangiato, ma pochissimo. No, tu ne hai mangiato abbastanza. Anastasia, la tua pasta è, eh, buh, è erano quattro fili. 4 ce ne sono 6 sei. <ride> sei riuscito a moltiplicarli. Ma non hai mangiato niente. Perché mi hai chiesto la pasta col tonno per non mangiarla? Lo sai che non mi piace buttare il cibo? Ehi, hey, sto parlando con te, sì. allora, cuccioline? e cucciolina. È cucciol <ride> <ride> Dove andiamo domenica, visto che io sono un pagliaccio. No. Dove vai? Dove vai? Oh, sì! Al circo! Anastasia stava scappando via per prendere i biglietti del circo! L'ho ingannata perfettamente! Eh, però è mancato poco, ti ha tenuta tua sorella! Devi solo ringraziarla! Che non ti ha fatto perdere la sfida! Prego! No, grazie! dai sali sali che ti ha spinta lei però non esagerare a stare troppo sul pavimento lo chiudiamo questo video sì, che sono no, le 10 cucciolino di cucciolino sera cucciolina cucciolina no, <ride> sei bella tu cucciolina e cucciolina no cucciolina e cucciolina cucciolina e, cucciolino. Cucciolino e cucciolino. ce <ride> la puoi cucciolino fare cucciolina e cucciolina ah, ah, cucciolina allora Iscrivetevi al canale voi, da noi, ovvio! Attivate. attivate la campanella e diciamo a Nessus di perdere, lasciate a e così va in fuga. Grazie! Ciao! Che ha detto? Ma no, no, ma non è normale. Tu non sì, sei normale. Sì. Comunque, ragazzi, cucciolini! Sì, L'hai già detto! Basta! Allora, chi va a portare aperte? Ciao, ci vediamo dopo!